La LIDU, la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, è la più antica associazione per i diritti umani in Italia, perché è stata fondata nel 1919. Tra le sue caratteristiche c'è quella di avere una struttura sia tematica, con commissioni che si occupano, ad esempio, dei problemi della giustizia, problemi internazionali, condizioni eh, delle carceri, problemi ambientali che sono sempre più di attualità nel nostro Paese, e anche una struttura territoriale. La struttura territoriale si basa sulla sede nazionale che è a Roma, in piazza Venezia, e una serie di comitati locali. Ne abbiamo in circa 30 città italiane e si fonda ora il Comitato Locale di Avellino. Noi lavoriamo molto con persone interessate ai diritti umani nei vari campi, con diverse competenze. Un nostro partner privilegiato, se così possiamo dire, è l'Avvocatura, perché spesso ci troviamo a difendere delle cause. Per noi sono cause generali, per i diritti umani, per i diritti civili, per la giustizia. E sono convinto che si possa fare molto d'intesa con la presidenza nazionale in molte città, fra le quali Avellino. Qui oggi siamo in attesa del Comitato Territoriale della Lidu Onlus di Avellino. Io da poco tempo sono stata eletta Presidente del Comitato Territoriale di Salerno e mi sto Preoccupando eh, di eh, attivare anche i comitati territoriali eh, sulla restante parte del territorio in Italia, ma mh, partiamo sempre dalla Campania ovviamente. E Avellino era nel mio cuore già da tantissimi anni, a maggior ragione adesso come presidente del comitato Lido di Salerno, perché eh, nell'esercitare un sindacato ispettivo nelle carceri, che è la cosa di cui mi occupo in particolar modo. Eh, ho sperimentato, ho avuto modo di, eh, di vedere che qui eh, vi era all'interno del carcere eh, di Ariano Urpino, eh, vi, erano ospitato, vi era ospitato un nido, un nido con i bambini internati. Quindi mi sono immediatamente attenzionata a Suavellino ed oggi siamo qui con un comitato territoriale, eh, grazie anche all'aiuto e alla presenza sul territorio dell'Avvocato eh, Rosaria Vietri e di tutti gli altri esponenti appunto delle autorità locali. Allora, stamattina ehm, qui ad Avellino ehm, si è costituito un comitato LIDU, che è una lega nazionale che, si, ehm, che tutela i, i diritti dell'uomo. Il neo comitato eletto è composto da me, nella figura del presidente, sono insieme a me la collega De Bumon, la collega D'Apunto, eh, Teresa eh, Pompa, Luigia Mastrangiola, la dottoressa Mastrangiolo. Ed Don Patrizio. Questo comitato è fatto di persone, ognuna di noi con un bagaglio di esperienze e con una carica professionale diversa in modo da garantire la tutela ad ampio spettro di quella che è la finalità della Lido, ossia la tutela dei diritti dell'uomo.